Buongiorno, già Massimo vi ringraziava della, pre, della presenza, eh, però eh, essendo oggi qui ci pareva giusto dire alcune cose sulle crisi che ci sono, ma prima ne vorrei dire una di ordine generale. Noi non possiamo più permetterci di avere in una situazione così difficile un governo che non c'è. Noi siamo di fronte al fatto che giorno per giorno si discute della sopravvivenza dell'apparato industriale del nostro Paese e delle sue prospettive. Giorno dopo giorno si misura la crescita della disoccupazione e la difficoltà di intravedere le prospettive e non c'è un luogo dove si possa affrontare i temi e cercare di trovare delle soluzioni. Questo ci pare il problema fondamentale, eh, abbiamo capito che si sta discutendo ormai da lungo tempo di un nuovo programma, magari anche di una nuova fiducia, credo che sia la quinta volta, nel frattempo non ci sono soluzioni per l'emergenza del Paese e le poche che intravediamo sono negative rispetto alla prospettiva di tutela dei lavoratori a partire dalla idea di cambiare i criteri della cassa integrazione in deroga e di non avere le risorse per finanziarla stesso e analogo ragionamento vale su come si stanno affrontando alcune delle più grandi vertenze le vertenze come sapete sono molte alcune però diventano emblematiche delle scelte politiche del paese il governo ha scelto di non contrastare, definendo la legge sull'OPA, l'operazione di Telecom, noi stiamo assistendo alla frantumazione di quel gruppo industriale e all'assenza delle sue prospettive. Varrebbe la pena di dire non è mai troppo tardi. Secondo, si è annunciato un piano di privatizzazioni. Per come è stato annunciato ci verrebbe da dire che i dividendi che Poste Italiane dà ogni anno sono di più di quanto sperano di ricavare dalla privatizzazione. Ci pare un'ottica come dire miope, solo monetaria dal giorno per giorno, che non fa i conti invece con le necessità di investimento e di qualità del nostro, del nostro sistema. In molte occasioni abbiamo detto che era necessario capire quali sono le prospettive dell'industria automobilistica del nostro Paese. Non riusciamo come dire, ad avere un luogo di discussione. Abbiamo finito il sospetto che nella giornata di oggi si potrebbe scoprire che d'ora in poi il gruppo Fiat pagherà le tasse in un altro Paese, non nel nostro. E poi c'è in queste ore, in queste terre in particolare Friuli, in Veneto e in altre regioni il tema dell'elettrolus, su cui è iniziata una discussione sbagliata perché è iniziata una discussione che dice l'unico terreno su cui bisogna agire per far fronte alle politiche industriali è ridurre i salari dei lavoratori è il segno dell'avere non fatto le politiche che erano state chieste e adesso di cercare un modo per scaricarla sui lavoratori, peraltro in una cosa che si presta sempre di più ad essere una guerra tra gli stabilimenti, chi tiene il lavoro, chi non lo tiene, uno spettacolo devo dire assolutamente indecoroso a cui i lavoratori non ci stanno perché le mobilitazioni di ieri dimostrano esattamente, esattamente il contrario. Allora, vorremmo dire che se si vuole intervenire sulla crisi che Electrolux ha aperto e bisognerebbe intervenire seriamente bisogna dire che cosa si è disposti a fare subito in termini di riduzione del carico fiscale sui lavoratori e sulle imprese. Perché continuiamo a girare intorno a questo tema e non dargli risposta. Si fanno da più di un anno promesse. I risultati non ci sono e poi si cerca come dire, di aggirare tutto questo attraverso la riduzione delle retribuzioni dei lavoratori. E non vale un ragionamento che sentiremo fare nei prossimi giorni: che quello, ma però in Polonia costa meno, ma però c'è sempre un paese in cui costa meno. Fino a situazioni in cui scopriremo che bisogna pagare per lavorare. Così un paese non va da nessuna parte. Secondo, bisognerebbe anche smettere come dire, di accettare questa idea che le multinazionali ci fanno un favore, le multinazionali sugli investimenti nel nostro paese hanno guadagnato, non è che sono venuti a fare un'opera di beneficenza e quindi bisogna porgli come dire, delle questioni anche di riequilibrio solidale rispetto al paese in cui sono venuti e siccome pongono invece dei problemi di competitività rispetto ai costi che il paese propone, quello è il terreno sul quale bisogna agire. Secondo, è evidente anche nella vicenda Electrolux ma non solo che noi abbiamo un problema di distribuzione del lavoro oltre che del reddito. A ogni crisi il governo ci dice è giusto i contratti di solidarietà, noi non ci dimentichiamo che la legge di stabilità ha diminuito il finanziamento, mentre invece quel finanziamento va fatto crescere e se è necessario bisogna agire perché i contratti di solidarietà abbiano anche un regime contributivo e fiscale migliore del lavoro ordinario, perché in questo modo si fa un intervento solidale a difesa del lavoro. Diminuendo le retribuzioni si aumenta la debolezza del paese e il suo arretramento dal punto di vista anche del, del reddito e della, e, e della distribuzione. Noi siamo, come dire, come, credo, come tutti i cittadini italiani sconcertati del fatto che oggi abbiamo ricominciato a discutere dell'IMU e della possibilità di pagare l'IMU. Eh, è più di un anno che si discute esclusivamente di questo. Senza avere trovato una soluzione, senza avere dato risposte, senza aver posto il tema che rimane centrale, che c'è un 10% di questo Paese che continua ad arricchirsi e il resto che si sta continuando ad impoverire. E a quella parte che si sta impoverendo si chiede di impoverirsi ulteriormente riducendo le retribuzioni e non avendo come dire, la possibilità invece di tenere il lavoro e di avere prospettive. Oggi, non domani, non singoli incontri che poi finiscono nel nulla, ma come in tante occasioni abbiamo sostenuto con questo governo che l'ha promesso e poi è sparita nel nulla, il fatto che ci sia una vera cabina di regia che piglia in mano la situazione industriale e manifatturiera di questo Paese e costruisce delle soluzioni. Tutto il resto, mi si permetta, sono chiacchiere o Twitter, come se l'economia del nostro Paese si potesse risolvere in 140 caratteri il problema invece è se decidi che lì misuri l'esistenza perché allo Stato in questo tempo ormai un anno che abbiamo alle spalle non, non si sono fatte le cose che sono, che sono necessarie, le proposte invece ci sono, le attività non si fanno e colgo anche l'occasione per dire che in un momento in cui la crisi ha alle spalle 5 anni, l'impoverimento c'è stato, la riduzione dell'occupazione c'è stato, eh, grida vendetta che si continui a scoprire che ci sono contemporaneamente lavoratori che non ricevono i salari, lavoratori a cui, che sono sottoposti al blocco contrattuale da 3, 4, 5 anni, lavoratori a cui si chiedono indietro soldi derivanti dalla loro contrattazione e poi i grandi burocrati in molti incarichi. Il lavoro milionario e nessuno sia in grado di fare una norma di equità sulle retribuzioni dei lavoratori. E credo che questa sia una cosa che, siccome sta nella diretta responsabilità del governo, sia una forma di spending review molto più efficace che non i tagli lineari all'istruzione o alla sanità. Però sono tutte scelte che presuppongono di aver voglia di dare risposte al Paese e di far discutere questo Paese dei suoi problemi concreti, e reali e delle conseguenze che ci sono. Abbiamo detto in altre occasioni, vogliamo ribadirlo oggi, il tempo non è una variabile indipendente, perché chiunque in questa regione o nelle regioni limitrofe a queste vi può dire che dal momento in cui è uscita la proposta Electrolux c'è l'elenco di quelli che dicono «allora» Possiamo fare anche noi, avere anche noi una soluzione di questo tipo. Così si distrugge il Paese e il suo Stato e la sua situazione manifatturiera. Altri Paesi d'Europa, di fronte a un annuncio di questo tipo, quell'impresa sarebbe già stata chiamata dal Capo del Governo e gli sarebbe già stato detto che bisognava cambiare impostazione. Gli esempi sono molti. Hanno riguardato anche aziende italiane in altri paesi, penso alla Germania, rispetto a Fiat. Ecco, Io credo che il governo o ha un'autorevolezza o onestamente appunto rischia di essere un soggetto ininfluente sulle scelte del paese e sulle sue, e sulle sue conseguenze. Al Coafusina è evidente che il giudizio è esattamente lo stesso che diamo sulle rivendicazioni di Electrolusso. Da questo punto di vista non c'è nessuna, nessuna differenza non, ad, ad, rispetto a un mondo che invece cerca di continuare a contrapporre condizioni dei lavoratori tra di noi. Noi siamo invece per denunciare che c'è una condizione generale di arretramento che viene fatta eh, in vari modi. Poi si potrebbe dire che, visto che l'avvertenza Alcoa è un'avvertenza che dura da qualche anno e che ha la sua vittima principale in Sulcis, eh, che però Alcoa è una parte della dimostrazione che non si sono fatte scelte che permettessero poi di ragionare sulla competitività dell'industria e non in termini di riduzione della condizione dei lavoratori perché il tema di Alcoa è in grande parte un, un tema di costi dell'energia nel nostro paese e di eh, scelte annunciate e poi mai praticate, da un lato, e dall'altro è un tema di relazione tra il nostro paese e l'Europa e la capacità in Europa, diciamo così, di riuscire ogni tanto a battere un pugno sul tavolo, invece di annunciarci ogni volta fantastici risultati e poi vedere provvedimenti che continuano ad andare in un'altra direzione. Eh, quando diciamo cabina di regia vorremmo dire una cosa in più rispetto alla funzione che ovviamente il Ministero dello Sviluppo Economico ha, eh, che è quella che ci sarebbe proprio bisogno che i soggetti di questo Paese discutessero di come indirizzi e non affrontassero ogni singola vertenza come tale, cumulando poi eh, effetti e problematiche senza avere la capacità di costruire quegli elementi orizzontali. Eh, faccio un esempio, il Parlamento sta discutendo di destinazione a Italia, eh, sarà un problema se uno guarda quel provvedimento e scopre che non c'entra nulla con le crisi che abbiamo? e con la necessità di, eh, di dare risposta, allora una cabina di regia ha questo senso qui, vogliamo porci il tema, vogliamo porci il tema che il credito non abbiamo risolto, vogliamo porci il tema che l'energia non l'abbiamo risolta, vogliamo porci il tema che c'è una responsabilità dei capitali italiani che non si investono mai nella manifattura e come a Pordenone si chiede ai lavoratori di mettere i capitali invece che al sistema del, delle imprese, cioè ci sono delle cose che richiedono anche un'assunzione di responsabilità in una logica ordinaria che il Ministero fa i suoi incontri e non chiama ad assunzione di responsabilità per lo sviluppo di questo Paese non si va oltre. Eh, io non penso, a differenza delle giudizie che hanno dato alcuni Presidenti di Regione, che il tema sia il ministro, la sua presenza o le sue dimissioni. Il tema è che non c'è una scelta politica consapevole di concentrare le risorse sul tema del lavoro e sulla risoluzione dei problemi, e questo riguarda tutto il governo. La logica dei capri espritori o della ricerca di, di chi è colpevole non è utile in una stagione di questo tipo perché permette sempre di non discutere mai del problema vero, che è che bisogna avere delle politiche, dare delle risposte, che bisogna che ci siano le risorse per dare quelle risposte perché... Eh, penso per esempio ai contratti di solidarietà è eh, uno degli strumenti fondamentali bisogna finanziarli non, noi siamo in una strana situazione in cui eh, facendo apparire i singoli ministeri in realtà non si individua il fatto che c'è una responsabilità collegiale del governo di aver deciso di non investire sul lavoro e quindi di non dare risposte ai problemi della crisi che oggi abbiamo Poi arriva di Vico perché ce n'era ancora una dopo contratti nazionali di lavoro aumento progressivo e crisi dei settori è l'approccio sbagliato perché di nuovo l'approccio che presuppone che il problema del nostro paese sia un problema di offerta e quindi che bisogna ridurre le condizioni dei lavoratori per rispondere il nostro paese un ha un problema di domanda e non si affronta un problema di domanda se non si aumentano le retribuzioni dei lavoratori in via fiscale da un lato e anche eh, in, via, eh, in via contrattuale. Io penso che laddove siamo riusciti a fare dei contratti che sono tra di loro diversi risentono come sempre dell'andamento dei singoli settori, anche della storia contrattuale dei singoli settori abbiamo dato una delle poche risposte in positivo ai problemi di crisi di questo paese che è rimettere in moto una capacità eh, di domanda e salvaguardare la dignità del lavoro e la qualità del lavoro perché quando ci si interroga sul come mai di fronte alla crisi non si sono ridotte le retribuzioni si ha esattamente un'idea di un paese che deve scendere progressivamente di qualità e eh, vale la cosa che ho detto prima, ci sarà sempre un paese che costa un po' meno e continueremo a fare una drammatica rincorsa verso il basso che ormai rischia di riguardare di più i paesi occidentali che non i paesi in via di immersione che invece stanno facendo politiche di aumento della capacità di domanda e delle retribuzioni dei lavoratori. Che il nostro sia un paese che da anni deve come dire, fare una nuova legge elettorale ed ogni, ogni occasione non si riesca a farlo è assolutamente noto io penso che sia anche assolutamente legittimo che il Parlamento discuta, eh, discuta di questo tema ciò che non trovo legittimo è che siccome si sta discutendo di questo non si discuta di nient'altro come l'incapacità eh, di affrontare due cose contemporaneamente che mi preoccupa perché la crisi è una crisi complessa avrebbe bisogno di saperne affrontare affrontare molte contemporaneamente però siccome non, il tema non è fare la filosofia sul mondo che verrà, eh, noi abbiamo la necessità di fare le scelte sul mondo che c'è, eh, in questo eh, ovviamente il Parlamento dovrebbe essere uno stimolo nei confronti, eh, nei confronti del governo, ma il tema sono poi le, le, scelte, le scelte di governo, allora, da questo punto di vista è indubbio che io devo dire trovo un silenzio assordante della politica nazionale sulle grandi vertenze aperte. Lo trovo su Telecom, lo trovo su Electrolux, l'abbiamo visto su altre vertenze, lo trovo sul tema delle privatizzazioni, come se ci fossero due tempi, in realtà due tempi non ci sono perché se su queste vertenze non si trovano delle soluzioni positive, poi il tempo dopo è il tempo di una ulteriore povertà e difficoltà a trovare le strade per ripartire come tutti voi ben sapete in questo territorio ancora di più, quando si chiude un'impresa, riaprirla è la cosa più complicata di tutte. e Noi abbiamo più o meno in questi cinque anni perso un quarto della capacità produttiva del paese. Un quarto della capacità produttiva vuol dire che abbiamo impoverito consistentemente il paese e forse non possiamo permetterci di essere distratti neanche sullo 0,01%. Perché credo che nella seconda, credo eh, perché poi bisogna interpretare ciò che la multinazionale col contagoccio sta dicendo, eh, credo che le uno dei problemi di come si fanno i conti è se si sommano l'insieme delle cose che Electrolux ha chiesto e le si riporta alle retribuzioni o, si o se si piglia una singola voce. Perché se io sommo contratti di solidarietà, l'estensione dei contratti di solidarietà più la riduzione delle voci retributive arriva a un risultato, se faccio solo un ragionamento sulla riduzione retributiva arriva ad un altro, questa è l'origine. Che è esattamente lo stesso tema che riguarda la proposta di Pordenone, quella fatta dal, dal gruppo di lavoro più l'Unione Industriali. Che eh, se la pigli per una singola voce appare come dire, un tema che puoi affrontare, se la sommi tutta arrivi alla conclusione che sono i lavoratori che mettono i capitali di rischio perché sono le uniche cifre di cui si parla. indubbio che si pone un grande problema. Il primo grande problema è la tenuta solidale dei lavoratori che non sono messi nella stessa condizione. Perché anche rispetto ad articoli di giornale che ho letto oggi, esempi nel resto del mondo e così via, vorrei continuare a sottolineare che qui siamo di fronte ad aziende che non solo chiedono un intervento massiccio sulle condizioni di lavoro e di riduzione delle retribuzioni, ma comunque contemporaneamente dicono che riducono e chiudono gli stabilimenti. Cioè Nella comunicazione di Electrolux fino ora, ad ora non si è mai detto che però Porcia rimane aperto ci vogliono delle produzioni per tenerlo aperto, quindi siamo come dire, ben oltre gli esempi che anche oggi ho visto che i giornali propongono che erano comunque esempi di ben altro peso ma esempi che garantivano l'occupazione o in alcuni casi la facevano crescere perché siccome il grande tema è manca il lavoro è evidente che un paese come la Spagna, le organizzazioni sindacali di fronte a mille assunzioni siano anche disposte a ridistribuire un po' di quel che c'è, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, paghi tu, metti tu il capitale di rischio rispetto alla prospettiva e non metto né produzione né investimenti. Non è molto differente dall'idea che bisogna lavorare gratuitamente, perché in più eh, credo che una delle cose che davvero a me eh, preoccupa del silenzi che sento intorno a questa vicenda è l'idea che non ci sia una coscienza collettiva che c'è una relazione tra... Lavoro, retribuzione del lavoro e dignità di vita delle persone che si può dire, indifferentemente comprimere le retribuzioni e il tasso di vita delle persone come se nulla fosse, anzi come se fosse in qualche modo eh, una giusta reazione rispetto al lavoro dipendente quando poi appunto leggiamo gli incarichi milionari, gli incarichi moltiplicati, che le norme sul tetto non vengono applicate rispetto, eh, c'è cioè, uno schiaffo perenne, allora Dentro la crisi noi siamo convinti, lo siamo da tempo, che se ne esce con delle politiche che riguardano il lavoro e con la riduzione delle diseguaglianze, perché la diseguaglianza è fattore di crisi, non di superamento della, della medesima e questo dovrebbe essere come dire, il vero tema impegnativo della politica e delle scelte del governo, che come sempre i lavoratori sono straordinariamente generosi dico che questa è la premessa di un ragionamento di questo tipo, cioè i lavoratori i rappresentanti sindacali dell'RSU in quel caso pensano che è così importante il loro lavoro che così di qualità il lavoro e l'impegno che hanno messo che non sono disposti a subire una scelta della multinazionale di pura chiusura dello stabilimento e quindi, o, di, o di ridimensionamento delle produzioni e quindi sono disposti a mettere esperienza forme cooperative, poi è chiaro che non c'è una proposta dettagliata perché bisogna costruirle delle cose di questo tipo però eh, il segno vero che va letto, che, di cui non, non, si discute, non si discute mai e anzi questo modello tutto autoritario da parte delle imprese, noi decidiamo, valgono sui numeri, buttano via grandi saperi dei lavoratori, grandi competenze, grandi capacità di innovazione che in una tradizione precedente del gruppo Electrolux in realtà sono stati anche oggetto di contrattazione, di tanti eh, interventi sulla qualità del lavoro, l'organizzazione del lavoro, anche di rilancio di quell'azienda in precedenti stagioni di crisi, mentre invece la scelta di tagliare e giustamente i lavoratori sono disposti anche a provare a rischiare in proprio, anche perché se devono mettere loro il capitale, forse è ragionevole che lo rischino direttamente, non che lo diano all'impresa perché lo rischi. Noi abbiamo per compito quello di anche nelle preoccupazioni di guardare avanti. Eh, noi siamo un paese con tantissimi problemi e con una crisi sempre più evidente anche delle relazioni della fiducia, della, del credere nelle risposte che vengono date dalle istituzioni e quindi non è un quadro confortante ma una delle ragioni per cui diciamo, il tempo non è una variabile indipendente per cui le risposte bisogna darle ora, bisogna dare delle risposte di segno generale non di segno particolarista ma che incrociano è esattamente perché bisogna frenare una disgregazione del paese che poi può assumere forme più, più varie comprese quelle che sono già evidenti di ripresa dell'emigrazione dei giovani verso il resto del mondo, che non è una risposta positiva per il Paese ovviamente, è no? un segno di, di sfiducia, di non credere, di, di sottrarre risorse e prospettive. Allora, Penso che non abbiamo allo Stato segnali di quel genere, abbiamo la preoccupazione però che se non inverti la tendenza, se non cominci ad offrire delle risposte il livello di frantumazione del Paese è in rapidissima corsa.